Poi a un certo punto si vede che si è rilassata ha fatto l'uovo dal momento che ha fatto l'uovo si è leggermente ripresa ho chiamato comunque il veterinario ho spiegato tutta la situazione ho cercato un medico che conoscesse il mondo qui delle, delle galline che non è facile e alla fine mi ha dato un antibiotico che iniziamo oggi e un ricostituente però ieri come l'ho portata qui ha iniziato subito a beccare il suo mangime all'acqua, le ho messo la paglia stamattina e adesso sono venuto a trovarla ed è in piedi sulle sue zampe e la cosa mi fa veramente piacere. Vero? Mm? Spero che si riprenda in fretta. Qui è al caldo, nel locale caldaie, quindi c'è i suoi gradi e ripara dalle intemperie, quindi speriamo bene. Vi tengo aggiornati. Stamattina l'ho trovata così, sopra il trasportino in piedi. Gli ho messo il cibo, le sue granaglie dentro, vedete, sono giallastre, lastre e hanno l'antibiotico all'interno, mentre l'acqua che adesso gliela cambio, dentro è ricostituente. La vedo molto meglio, sì sì, in forze, però la terrò dentro ancora due o tre giorni perché deve mangiare da sola il suo antibiotico. Terzo giorno di cure. Ora, lei mangia soltanto se ci sono io, perché questo è tutto un posto nuovo per lei, spaventata, quindi mi rendo conto. Mi sto un po' con lei, vengo giù due o tre volte al giorno, la faccio mangiare, la faccio bere. Nell'acqua ho messo le gocce di costituenti, però beve poco. L'ultimo uovo l'ha fatto l'altro giorno, tre giorni fa, quando l'ho portata in casa. E se è quello il problema, che è un'infiammazione lì o un'infezione, va bene che non lo faccia subito, secondo me. Quindi ha il modo di riposarsi, però vedo che mangia con appetito. Qui dentro ci saranno 18-20 gradi costanti perché abbiamo le caldaie. Ho provato a entrare il gattino, la blecchi, solo che lei l'ha puntata per un paio di volte e si spaventa, quindi la lascio fuori. E siamo solo io e lei qui dentro. Vedete, come i bambini, bisogna proprio imboccarlo, guarda. la cerca l'acqua, gliela devo dare io. Dai, bevi ancora un po'. Dai. Molto brava. L'acqua ovviamente gliela cambio tutti i giorni e metto ogni volta le due gocce di ricostituente. Parlo piano perché non la voglio spaventare ovviamente. Adesso le do un po' di erba fresca ogni mattina gliela porto. Ne mangia poca onestamente, però è una cosa in più. Se trovo l'ortica, anche meglio. Dai, due chiccate ancora, dai. Brava. E se ritengo il barattolo, mangia anche meglio. Pensa a te. Guarda cosa ti ho portato. Mamma mia, l'ortica fresca bagnata nell'acqua. molto bravo dai ancora un po dai brava metti i guanti perché questa quando pizzica ragazzi dai non ci credo chiedo se vuole un caffè è un amaro ehi c'è la mia mano lì molto bravo caffè? amaro? dai ci vediamo dopo cioè, parlo con una gallina incredibile abbiamo messo un po' di cavolo gradisce parecchio e dentro le ho messo le granaglie in un recipiente più grande ho visto che tanto è quello piccolo idem per l'acqua ho messo un recipiente più grande cioè, appetito quello è un pezzo di pelle di peperone. Guarda lì, come mangia, di gusto. Questo poi dovrò dare una pulita qui per terra. Ho messo intanto dei sacchetti così è più facile da pulire. Bene, siamo nel primo pomeriggio. Vengo più tardi. Quando è buio alle 5, spengo la luce e così la metto a dormire nella paglia. Quarto giorno di cure. Di ricovero ormai sta abbastanza bene, solo che dal momento che deve mangiare sul cibo che ha l'antibiotico all'interno, non la posso mischiare ancora con le altre. Il problema sarà quando comincerà a fare le uova che dovrò tirarla fuori fra un paio di giorni. Ne ho due marroni, non sapendo qual è l'uovo che fa lei dovrò buttare tutte e due per ancora una ventina, venticinque giorni. Però sono contento così. Mangerò soltanto le uova bianche, delle livornesi ovviamente. Dai, ecco, si metti le zampe dentro, rovesci tutto, furbe, dai adesso le prendo altra erba fresca le ho acceso la luce qui c'è soltanto una finestra che, che illumina questa, questa cantina quindi per lei è sempre buio quindi le lascio la luce accesa praticamente dal mattino che la vedo fino alla sera verso le 5, le 6 poi spengo la metto nella paglia spengo. Bene, la lascio tranquilla le ho cambiato l'acqua ovviamente le ho messo dentro il ricostituente non vi dico che medicine sto usando perché io non sono un medico e quindi non posso darvi consigli se un giorno avrete lo stesso problema che ho avuto io, quindi piuttosto, piuttosto che darvi consigli sbagliati e non è il mio lavoro, darvi consigli medici, poi vi consiglio poi di andare da un veterinario. Sono passati 5 giorni da quando ho ricoverato la, la gallina marrone, guardate adesso com'è, era praticamente accasciata a terra, non rispondeva più e si è ripresa completamente dandogli le medicine che mi ha prescritto il veterinario, era un antibiotico un ricostituente, è in piena forma, si è ripresa praticamente dopo che ha fatto l'uovo, aveva un blocco secondo me proprio in quella zona lì, vedo che è stata accettata di nuovo dal gruppo, sono contento davvero per com'è andata questa situazione perché la stavo perdendo praticamente, l'ho vista proprio male, male, male, le altre le stavano già beccando, quindi l'avrebbero ammazzata nel giro di poche ore, adesso devono ripristinare la gerarchia vedete la nera che la mette in riga Il tempo che riprende l'odore del pollaio e poi tornerà al suo ruolo comunque sono contento sta mangiando guardate quella nera che terribile che è. terrò sotto controllo la situazione e vediamo come va eh, ma anche la, la marrone dà la sua gerarchia, a quella bianca quindi va bene così ovviamente adesso per 30 giorni circa, ormai 25 giorni butterò le uova marroni perché sia la nera che le due marroni le fanno tutte marroni non sapendo chi è che cova, butterò via tutto e ricomincerò a mangiare le uova marroni tra appunto un tre settimane circa. Bene, è tutto per questo video, non voleva essere assolutamente un consiglio su come curarle, non sono in grado di dirvi queste cose, io mi sono affidato a un veterinario, quindi è quello che invito a fare anche a voi se avete lo stesso problema, però salvare le galline è possibile con un po' di un po' di attenzione. Lo so che forse esagero, però io sono fatto così, come vi dicevo nel video del tappetino riscaldante dei gatti. A me piace trattarli in un certo modo, dal momento che ce li ho. Fin dove posso gli do una mano, le cure che meritano. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. È stato un video un po' anomalo. Magari ecco, può servire di spunto a qualcuno se ha una gallina che sta poco bene, soprattutto se poi non se le mangia le galline, allora se le tiene solo come me per fare le uova, magari vale la pena provare a sentire un veterinario e cercare di curarlo. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo.